Ciao, sono Marco, sono al termine di una fantastica corsa insieme al mio fedele amico a quattro zampe, King e mentre correvo ho fatto dei pensieri che voglio condividere con te sperando che questi possano diventare dei buoni consigli quante volte magari ti capita di essere in momenti di buco per esempio, non so, sei seduto in metropolitana seduto o seduta in metropolitana e... oppure sei in una sala d'attesa e allora quando hai questi momenti di vuoto magari la maggior parte di noi prende il telefonino e si fa un giro magari su Facebook, su Whatsapp, su qualche social. Riempiamo questi spazi vuoti con qualcosa. Allora io voglio, ehm, voglio invitarti a lasciare liberi alcuni spazi vuoti perché se vuoi riempire la tua vita di sensazioni positive devi lasciare qualche spazio vuoto. Se è troppo piena non ce la farai a riempirlo perché non c'è spazio per inserirli, qualche spazio vuoto serve, serve rimanere soli con i propri pensieri e il più delle volte i nostri pensieri ci spaventano ed è per questo che cerchiamo di riempire la, il vuoto con qualche cosa, magari futile, magari con Facebook o con qualche altro social. Lascia qualche spazio vuoto, lasciati sorprendere a volte dalla vita, dai la possibilità a qualunque cosa di positivo di entrare nella tua vita e a questo punto siccome io ti consiglio di riempirla con dei pensieri positivi, eh, spero tu mi consenta di dartelo un consiglio, un altro. Eh, Cerca di percepire in quei momenti di vuoto in cui sei solo o sola con i tuoi pensieri, cerca di percepire tutte quelle cose che ti piacciono e di essere grata o grato per tutte quelle cose che vivi e che sei in condizioni di vivere, che puoi vivere. Quel senso di gratitudine, gratitudine... <ride> eh. Devi inquadrarlo come qualcosa di positivo, farlo tuo e fortificarlo dentro di te, viverlo, viverlo veramente. Ecco, questo forse è il termine più adatto. Ti tengo qui perché così non hai il sole in faccia, però come vedi ci sono poi le foglie. Io termino la mia passeggiata col fedele amico a quattro zampe perché siamo quasi arrivati a destinazione e mi auguro che questo mio eh, pensiero, questa condivisione di pensiero, possa tornarti utile. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.